Strumenti di precisione per la modellazione Innanzitutto impostiamo l'unità di misura per la nostra scena Dalla sezione SIN del, della Property Window eh, Selezioniamo l'opzione Metrico Ecco, in questo modo ogni quadrato della, eh, della griglia della nostra scena Indicherà una misura che viene indicata nell'angolo in alto a sinistra del del nostro schermo, della nostra finestra. Allora diciamo che ogni oggetto in object mode su Blender viene identificato con eh, la, la sua origine che è, è simboleggiata da un piccolo cerchietto arancione che compare eh, ogni qual volta l'oggetto viene selezionato. È possibile conoscere e modificare le eh, informazioni eh, posizionali dei nostri oggetti andando nella, eh, finestra, eh, nella sezione Object della finestra delle proprietà. Qui troveremo dei campi che eh, sono di lettura e anche di scrittura e quindi ci permettono di modificare la, eh, la posizione ma anche di trasformare l'oggetto scalandolo o eh, ruotandolo stessi, questi stessi valori, questi stessi campi sono riportati anche nella eh, barra delle proprietà, la eh, property shelf, tasto N. In questa stessa finestra, in questa stessa barra, eh, abbiamo anche la possibilità di modificare la posizione del cursore 3D. Quali sono gli altri strumenti che eh, Blender mette a disposizione per una modellazione di precisione? per vederlo cancelliamo il parallelepipedo eh, appena modellato e resettiamo con la, digitando Shift-C il centro, eh, il cursore 3D al centro del nostro sistema aggiungiamo quindi un paio di oggetti un cubo e un cono Quando applichiamo una trasformazione a un oggetto, come una rotazione o una scalatura, il punto fermo, il pivot della trasformazione, sarà l'origine dell'oggetto. Se selezioniamo più oggetti, a rimanere fermo sarà il punto mediano tra le origini dei vari oggetti. Ed è appunto eh, Median Point, l'opzione eh, del pivot point eh, selezionata di default su Blender. Quindi, da questo eh, menu abbiamo la possibilità di definire altri possibili elementi che devono rimanere fermi durante una trasformazione, e dunque diciamo i perni delle nostre trasformazioni. Selezionando Active Element, vedremo che la trasformazione manterrà come punto fisso l'oggetto attivo, quindi quello colorato per intendersi di arancione chiaro. Diversamente è possibile selezionare su individual origin, su origini individuali, per applicare una trasformazione che vede nell'origine di ogni singolo oggetto il proprio pivot. Il cursore 3D, come è facile intuire, ci permette di, eh, di assegnare al cursore 3D il ruolo di eh, perno, di punto fisso della nostra trasformazione. L'ultima opzione che abbiamo come, punto, eh, come pivot point è il bounding box center, che eh, altro non è che il centro geometrico del parallelepipedo che contiene eh, i nostri oggetti in edit mode le regole rimangono sostanzialmente analoghe e quindi sarà per esempio possibile selezionare un punto renderlo attivo e eh, impostando come pivot point la l'elemento attivo imporre quello quale perno della nostra trasformazione questo vale chiaramente anche se si scelgono eh, entità diverse dai vertici come per esempio i bordi se volessimo ad esempio far ruotare il cubo eh, selezionato attorno a un punto esterno come può essere il vertice superiore del nostro cono, ecco, avremmo bisogno di eh, utilizzare il cursore 3D, quale punto della rotazione, quale pivot point e quindi impostarlo tra le opzioni del pivot point appunto. È necessario tuttavia eh, riuscire a posizionare il, il cursore 3D eh, in maniera esatta rispetto al nostro vertice. Per farlo possiamo aiutarci con il comando eh, SNAP, che è possibile ri richiamare digitando SHIFT S. Qui abbiamo effettivamente diverse possibilità per impostare una nuova posizione del cursore. possiamo ad esempio spostare il cursore eh, sull'oggetto selezionato cursor to selected diversamente possiamo spostare il cursore al centro ovvero al centro del sistema del sistema eh, del nostro spazio 3D nella coordinata 0,0,0 per intendersi o rispetto ad una selezione multipla a eh, all'oggetto attivo come ultima opzione abbiamo quella di eh, poter spostare il cursore alla griglia ovvero al punto della griglia eh, più prossimo alla posizione attuale del cursore è possibile quindi eh, impostare la posizione del cursore sul vertice superiore del cono eh, in che modo? andando nell'edit mode del cono selezionando il vertice che ci interessa utilizzare e con la combinazione di tasti shift S eh, selezionare cursor to selected a questo punto potremo riselezionare in object mode il nostro cubo e eh, settato, accertato che eh, il pivot point è il cursore 3D possiamo applicare la nostra rotazione. Come abbiamo visto, nel menu eh, degli snap, oltre alla, alle possibilità che abbiamo di spostare il cursore, possiamo anche spostare la selezione in funzione della posizione del cursore. Quindi, ad esempio, se volessimo spostare il nostro eh, cono sulla faccia superiore del cubo, potremmo, selezionare la faccia superiore posizionare su questa cursor to selected il nostro cursore e poi selezionare il cono e cliccando sempre shift s cliccare su selection to cursor ecco diciamo che il risultato non è quello eh, che ci aspettavamo che desideravamo questo perché, eh, perché lo spostamento avviene attraverso eh, l'origine del cono e quindi in questo caso, torniamo indietro quello che dobbiamo fare è spostare l'origine del cono sulla, base, sulla sua base in modo da poter avere questa quale maniglia del nostro spostamento per muovere l'origine di un oggetto Principalmente eh, possiamo utilizzare il comando origin, set origin, che si può richiamare dalla eh, combinazione di tasti eh, Ctrl Shift Alt C. Come vediamo, abbiamo la possibilità qui di eh, spostare l'origine sulla geometria, quindi diciamo sul centro geometrico della geometria, eh, o il centro di massa, quindi il baricentro, eh, o. In una posizione eh, che definiamo noi attraverso il cursore 3D, quello che potremo fare quindi eh, è entrare in Edit Mode nel nostro cono, selezionare con il loop eh, la nostra base e spostare, comando Shift S, il cursore. All'oggetto selezionato e quindi la faccia sottostante. A questo punto dobbiamo uscire dall'Edit Mode, chiamare il comando di eh, impostazione dell'origine e eh, indicare Origin to 3D Cursor. Abbiamo spostato così il no, la nostra origine, possiamo a questo punto ritornare nel cubo e reimpostare. Con, sempre con la combinazione di tasti SHIFT S il cursore all'oggetto selezionato, ovvero alla faccia superiore e eh, selezionando a questo punto il cono, eh, sempre con la combinazione di tasti SHIFT S eh, spostare l'oggetto selezionato al cursore. Oltre agli strumenti di snap che abbiamo visto, esistono altri strumenti, di ancoraggio tra gli elementi si trovano nella barra eh, della, della 3d view in questo menu e sono attivabili dal, dall'icona della calamita una volta cliccato sulla calamita se non si cambia eh, valore, se si mantengono i valori di default eh, gli oggetti selezionati saranno eh, vincolati a, eh, a una trasformazione connessa con il valore eh, della, del modulo della nostra griglia ovvero se proviamo a spostare un oggetto eh, l'oggetto si, si muoverà a scatti secondo eh, un passo che è quello eh, visualizzato dalla, dal modulo della, della griglia se ci avviciniamo la griglia diventerà più fitta quindi il passo si ridurrà e di conseguenza anche eh, la trasformazione vincolata con lo snap eh, di default che si chiama increment sarà vincolata a questo passo in questo momento sono 10 cm come è possibile leggere dall'angolo in alto a sinistra della nostra 3D view È tuttavia usare questi snap anche senza eh, attivare l'icona della calamita, ma eh, attivarli sostanzialmente in corsa utilizzando il tasto CTRL, per cui una volta eh, partita la traslazione, tenendo premuto il CTRL, vedremo che i nostri oggetti saranno vincolati a eh, questo snap. Rilasciando il control, invece ritorneranno liberi di muoversi. Oltre allo Snap Increment abbiamo altri elementi a cui possiamo agganciarci, e sono gli elementi che compongono una mesh, vertici, bordi, facce o il volume compreso all'interno di un solido. Proviamo ad entrare nell'edit mode del cubo idichiamo come snap element vertici e selezioniamo un vertice adesso è possibile spostare il vertice selezionato tenendo premuto il control quindi attivando lo snap sui vertici del cono Allo stesso modo possiamo attivare come eh, oggetti a cui agganciarsi i bordi e in questo caso il vertice del cubo potrà essere eh, fatto scorrere lungo i, eh, i bordi del cono o di se stesso ecco per attivare uno snap e sulle, sulle entità che compongono lo stesso oggetto bisogna essere certi che questa opzione snap onto itself sia attivo come facciamo a determinare cosa del nostro oggetto deve agganciarsi all'oggetto obiettivo lo possiamo fare indicando quello che si chiama snap target che, appunto e eh, rispetto a una selezione multipla, come per esempio la selezione di tutti i vertici del nostro cubo qual è l'oggetto che vogliamo eh, usare come maniglia, come elemento di, eh, di partenza, come elemento di riferimento per la nostra trasformazione proviamo a spiegarlo con un esempio impostiamo come snap target active, quindi l'oggetto attivo e come eh, Snap Element Vertex Adesso, se ad esempio selezioniamo un bordo del, eh, del nostro cubo, della faccia superiore del nostro cubo, mi metto in vista Top per, eh, per far vedere quello che accade in pianta, se uno dei due vertici del nostro bordo è attivo allora questo sarà l'oggetto che con una traslazione con il tasto CTRL premuto si andrà ad agganciare ai vertici su cui sarà posizionato il cursore se anziché active si sceglie come target median rispetto alla nostra selezione, quindi il nostro bordo il punto di aggancio sarà questa volta il punto mediano del, del bordo scegliamo adesso l'ultimo dei, eh, dei snap target a disposizione, ovvero il closest il più vicino per closet si, si intende il punto più vicino tra quelli selezionati In questo caso abbiamo due vertici e eh, in funzione di qual è il punto del cono su cui ci andiamo a, eh, ad agganciare sarà uno o l'altro ad essere preso come riferimento Center invece si indica l'elemento indicato tra i pivot point questo vuol dire che se tra i pivot point è eh, indicato active element avremo sostanzialmente lo stesso effetto di trasformazione eh, che abbiamo quando selezioniamo active target e quindi rispetto alla nostra selezione sarà il vertice attivo ad essere usato quale punto di aggancio allo stesso modo, se selezioniamo Median Point, sarà il punto eh, intermedio tra i due vertici. Attraverso questo sistema è eh, però possibile utilizzare anche il 3D Cursor, quale punto eh, di riferimento della, della nostra traslazione, del, della nostra trasformazione. Potremmo, per esempio, spostare il cursore 3D su uno dei vertici e da qui far scorrere il cursore lungo il bordo, nella direzione, in questo caso, Y fino a una determinata posizione intermedia per esempio a un quarto In questo modo possiamo utilizzare eh, questo punto, quindi un quarto del nostro bordo quale eh, punto di riferimento, quale maniglia, eh, attraverso cui spostare l'intero bordo e andarsi ad agganciare con eh, i vertici del, del cono G Bene, proviamo per concludere a eh, mettere in pratica quanto abbiamo visto con un semplice esercizio: ovvero, proviamo a eh, far ruotare il cono fino a farlo appoggiare sulla faccia superiore del nostro eh, cubo, che eh, per comodità stiriamo ovvero scaliamo sull'asse sull X e per farlo in questo caso utilizzerò il median point posizioniamo le finestre in modo da avere una visualizzazione più completa possibile Quindi, per prima cosa, selezioniamo il cono e andiamo a posizionare il 3D cursor, il cursore 3D, nel punto che vogliamo utilizzare quale perno della rotazione Entriamo in Edit Mode, selezioniamo il punto che eh, ci servirà come perno e spostiamo il cursore con il comando Shift S cursor to selected. A questo punto la rotazione chiaramente dovrà essere fatta attorno al cursore 3d. Selezioniamo l'intero cono e rendiamo attivo lo spigolo superiore, il vertice superiore. In questo modo potremo utilizzare questo vertice. In quanto oggetto attivo e lo impostiamo quale snap target come riferimento, andando poi a eh, scegliere un vertice del, del nostro eh, parallelepipedo. A questo punto non ci resta che eh, ruotare il nostro oggetto e quindi chiamare il comando rotate col tasto R. imporre come eh, asse di rotazione, in questo caso l'asse Y ecco il tasto CTRL avvicinandosi a uno dei, dei vertici del, del parallelepipedo imporremo al nostro target, il nostro snap target cioè il vertice superiore del, eh, del, del cono imporremo di allinearsi con il piano, con il vertice e di conseguenza con il piano